Buongiorno, eh, buongiorno ai nostri ascoltatori, eh, benvenuti al nostro Smart Event è dedicato a eh, capire cosa è realmente successo nel Consiglio europeo di giovedì scorso. Eh, presento intanto i nostri ospiti che sono eh, Francesca Basso, giornalista del Corriere della Sera che segue, eh, segue le, le questioni europee, è normalmente qui a Bruxelles anche se non è una corrispondente fissa a Bruxelles eh, la ringrazio poi c'è Lorenzo Consoli che è il decano dei giornalisti italiani a Bruxelles che lavora eh, per ASCA News Noi, tra l'altro abbiamo lavorato insieme molti anni proprio in quell'agenzia eh, e quindi Lorenzo è stato anche il, per due mandati presidente della stampa estera eh, a Bruxelles ed è uno certamente dei giornalisti più esperti che abbiamo eh, in Stati europei. Poi c'è Angela Mauro che è inviata speciale dell'Affington Post, anche lei cioè, è inviata speciale ma è quasi una residente qui a Bruxelles, ormai da questi giorni ovviamente non, non, non può essere con noi, è normalmente qui a Bruxelles, quindi è un'altra collega, una professionista che conosce eh, bene i meccanismi meccanismi e le decisioni che vengono prese eh, prima di andare avanti vorrei segnalare a chi ci segue su zoom che c'è un sondaggio che vorremmo che voi votaste semplicissimo una, una domanda una domanda del, basata sull'affermazione del vicepresidente della commissione validò un che venerdì sera ha detto non è vero che è stato fatto poco, dall'Unione Europea c'è stata la più grande risposta di sempre. Sei d'accordo? Sì, no, non completamente non di so. Vorremmo che chi ha voglia partecipasse adesso all'inizio e poi vorremmo rifare la domanda alla fine di questo nostro incontro per vedere se per caso qualche opinione dopo averne discusso insieme per un'oretta si sarà modificata. Allora, di, di cosa parliamo? Parliamo di un Consiglio europeo storico, intanto per la sua durata, cioè è durato. Ore, da, dalle 3 alle 7, che sembra una durata eh, molto breve, e sono state mh, prese alcune decisioni che erano largamente attese: quella sul, eh, sul, eh, sul meccanismo di abbassate, sul MES, sulla BEI, il BEI, e questo fondo sulle SUA per eh, coprire eh, i costi della Cassa per evitare che i lavoratori vengano licenziati dalle aziende in di difficoltà e queste tre, questo, questo pacchetto di tre era previsto, sono un totale di 540 miliardi e si considera. Eh, e su questo diciamo c'era una certa tranquillità. Anche sul Messi, anche l'Italia, se avete visto l'intervista del Presidente del Consiglio conte oggi a Repubblica e del Ministro quartieri delle Finanze Roberto quartieri alla stampa eh, praticamente il gruppo che occupato ha occupati molto occupati sul tema e eh, anche l'italia sta ha di fatto accettato eh, invece, il governo italiano ha accettato c'è un grosso dibattito del movimento 5 stelle con il presidente con il ministro degli esteri di maio che sembra spostarsi più a favore di questo provvedimento l'utilizzo di questo provvedimento invece in italia è un grande e il Presidente del Consiglio ha comunque detto che qualsiasi mossa l'Italia dovesse fare passerebbe prima per, per il Parlamento il, il terzo punto, il quarto punto è quello più eh, che ci lascia più incerti al momento, che sarebbe il eh, che sarebbe il recovery fund questo fondo per la, per la ripresa questo fondo per la ripresa non è chiaro né quanti soldi sono, perché si oscilla in previsioni da 320 a 1000 miliardi, è escluso che siano i 1500 di cui si parlava eh, nei giorni immediatamente precedenti questo Consiglio europeo. Potrebbe essere una cosa provvisoria, per cui la Commissione, la, perché non abbiamo documenti scritti ufficiali, Consiglio europeo, abbiamo le dichiarazioni del Presidente della Commissione e del Presidente dei Consigli. La Presidente della Commissione ha detto che per i prossimi due o tre anni almeno avremo bisogno di raddoppiare il bilancio dell'Unione sostanzialmente, che adesso è circa l'1% della ricchezza ronda europea e quindi dovrebbe passare circa il 2%, il che vuol dire appunto per questi 320 miliardi grosso modo. Eh, su questo eh, c'è diciamo, da dire poi che... Comunque diciamo, dovrebbero partire questi primi, i primi tre da giugno, questo mese, probabilmente dell'anno prossimo. Ci sarà in mezzo un elemento importante in questi prossimi mesi che è la presidenza tedesca dell'Unione, perché poi ci sarà la Germania nel prossimo semestre a avere la presidenza di turno, quindi avremo una presidenza un po' più incisiva e pesante di quella croata. Io so che Lorenzo Consoli ha scritto, ha avuto un documento della Commissione eh, su come appunto spendere, eh, raccogliere, spendere un po' meno questi soldi, perché poi c'è pure il problema di come spendere questi soldi in più che verrebbero eh, garantiti dagli Stati. I paesi cosiddetti virtuosi premono perché siano solo prestiti, altri premono perché ci siano anche dei cosiddetti grants, cioè grant, cioè dei, fondi, dei soldi a fondo perduto, un po' come nel, con i fondi europei classici, quelli di eh, Lorenzo, vuoi iniziare tu a... aspetta, mi diceva Stefano che forse abbiamo sì. già i risultati del sondaggio. Sì, ecco, esatto, allora, esatto. Visualizzo. Del sondaggio. Allora, il vicepresidente Don Boschi ha dichiarato non è vero che è stato fatto poco, da lui la più grande risposta di sempre. Sei d'accordo? Il 24% dice sì, solo il 5% dice no, un 54% però dice non completamente e il 17% giustamente si c'era dietro un non so. Quindi diciamo non c'è, almeno tra i nostri ascoltatori e tra i nostri ci segue sul Zoom eh, la posizione è dialogante perlomeno rispetto a quello che ha fatto la Commissione. Non c'è una condanna, mi pare. C'è cioè, un 24% che addirittura è d'accordo, e un 54% che dice non completamente, ma comunque non è, non è, non è un no. Eh, ecco, teniamoci a mente questo risultato. Eh, Lorenzo, prego. Attivo il microfono, mi sentite? Sì. Bene. Eh, sì, questo, questa bozza eh, in realtà si tratta di una specie di. è molto strano come documento perché si tratta di una bozza eh, di comunicazione si chiama, una specie di sintesi diciamo di quello che la Commissione. Eh, intende o comunque quello a cui sta lavorando la Commissione. Non ce l'ho solo io, eh, eh, ho visto che ce l'aveva anche due o tre giorni fa, ce l'aveva anche Bloomberg, la stampa, eh, il, il Paese eccetera, ma eh, diciamo questo conforta eh, l'idea che si tratti effettivamente della, della bozza, eh, diciamo della sintesi di quello che la Commissione sta, eh, sta cercando di mettere insieme. La, la prima cosa che posso dire è è che eh, è molto molto complicato, molto, molto intricato e non capisco perché, perché sarebbe, se c'è una cosa che secondo me la Commissione oggi dovrebbe fare, è eh, fare questo famoso bazooka, cioè creare un fondo unico estremamente potente eh, per, eh, a cui attingere per tutte le diverse misure, tutti i diversi programmi, ma con un fondo unico, invece qui ci sono una serie di... Eh, eh, diciamo eh, re, una serie di, di eh, uh, renaming eh, re, se, se, prendono dei programmi che c'erano già e li, li ribattezzano e li rimettono dentro, prendono dei programmi che c'erano già, prendono i soldi da quei programmi e, e li mettono a fare effetto leva per altri programmi quindi si capisce poco quando, se non si va a, a guardare tutti i dettagli tecnici. La cosa importante è che c'è il famoso strumento di emissione di debito comune eh, si chiama eh, Recovery Instrument, strumento di, di, di ripresa, ed è eh, quantificato in 320 miliardi di euro da eh, andar, andare a recuperare appunto con l'emissione di, di, di, di obbligazioni europee. Eh, il, la destinazione di questi, di questi fondi, questi 320 miliardi, non è chiarissima, comunque si dice chiaramente che una metà dovrebbe andare a prestiti agli stati membri, prestiti quindi per 160 miliardi agli stati membri che lo richiederanno eh, con tassi bassissimi e, e tassi di interesse, interesse bassissimi e, e, e maturità, cioè scadenza molto molto molto lunga. Questa è diciamo più, la, la parte più sostanziale che si, che si vede dentro e più facile da capire. Poi che cosa fare con gli altri 160 miliardi? C'è scritto che una parte saranno comunque dei programmi comunitari che gli stati dovranno rimborsare e che una parte potrebbe essere comunque pagata con nuove risorse proprie. Le risorse proprie sono praticamente delle tasse comunitarie come per esempio una carbon tax alle frontiere, di cui si parla, si parla spesso, che la Commissione ha programmato, che dovrebbe venire tra l'altro eh, decisa e, e articolata nelle nel, nel sue modalità di attuazione dal nostro eh, gentiloni, commissario agli affari economici. E, a parte questo, poi ci sono una serie di altri fondi, eh, molto in interessante eh, è l'idea di utilizzare il famoso bilancio eh, o capacità di bilancio dell'eurozona, dell che è una cosa che non esisteva fin finora, che era stata già eh, pensata per il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, eh, ma con fondi molto minori. Qui si parla di eh, 200 miliardi. E questi sarebbero fondi che potrebbero andare effettivamente eh, a, fondo, a fondo perduto ai paesi più, eh, che, ne che, ne, che ne avessero più bisogno. E, e quindi, in realtà, eh, tu dicevi prima, Lorenzo, eh, non sono i 1.500 miliardi. Non lo so se non sono 1.500 miliardi. Il problema vero è capire quanti dei fondi che la Commissione cita in, in questo documento e citerà poi nella sua proposta formale sono soldi veri, cioè soldi messi proprio sul tavolo eh, o comunque a disposizione, e quanti sono quelli che vengono fuori dall'effetto leva, il famoso leverage, cioè la, la, la possibilità di mobilitare di moltiplicare diciamo, i, i, i fondi messi sul tavolo perché vengono messi come garanzie eh, per appunto, eh, andare a cercare sul mercato altri fondi oppure come cofinanziamenti di altri finanziamenti magari eh, pubblici o privati nazionali. Quindi eh, non è possibile ancora dire quale sia effettivamente la potenza di, di fuoco del documento a cui la Commissione sta pensando. No, bisogna stare attenti perché loro mettono insieme sempre quando fanno questi documenti, lo abbiamo visto con il famoso piano Juncker, per gli investimenti per le imprese, mettono insieme sempre le garanzie con i fondi presunti che eh, dovrebbero, essere, eh, dovrebbero essere moltiplicati con, con l'effetto leva e quindi non si capisce bene quali siano i, i soldi veri appunto. Però che la Commissione si stia muovendo verso qualcosa di nuovo e sicuro perché questo... questo mh, Uh, strumento di emissione di, di debito da 320 miliardi è assolutamente inedito. Una cosa simile è stata fatta, se vi ricordate al tempo della crisi debitoria quando fu creato l'EFSF era il primo fondo salvastati eh, che fu creato effettivamente sulla stessa base cioè articolo 122 del trattato eh, è, è l'articolo sulla solidarietà che permette di creare appunto questo questa, questa specie di veicolo finanziario speciale eh, in questo caso collegato con il bilancio europeo so che è tutto molto complicato ma per dirla eh, in, in parole molto più eh, se, semplici c'era l'esigenza da parte della Germania in particolare, in particolare che è ovviamente il, eh, diciamo, il paese più, più importante quello, quello che non, non si può ignorare eh, c'era l'esigenza da parte della Germania di eh, far vedere all'opinione pubblica tedesca e anche a quella europea che la Germania è sì eh, intenzionata ad aiutare l'Italia, la Spagna e il Portogallo, i, i paesi che hanno avuto più, più problemi, con, con, anche la Francia, con questa crisi, ma eh, non con trasferimenti diretti, non con trasferimenti. Eh, odiano la parola mutualizzazione del debito e odiano la parola trasferimenti di fondi. Quindi qual, era, qual è stata la soluzione che fin dall'inizio Merkel ha proposto alla uh, Presidente della Commissione von der Leyen e lei l'ha accettata con entusiasmo? Quella di passare attraverso il bilancio comunitario, perché se, se i soldi la Germania li dà al bilancio, temporaneamente dà più soldi al bilancio comunitario, poi il bilancio comunitario è comunque uno strumento comune, cioè non è un trasferimento diretto a, a, ad altri Stati membri. Eh, e quindi la germania è più accettabile questa è la strada che è stata scelta noi abbiamo oggi un tutto questo questa cosa complicatissima di cui, di cui parlavo prima è una soluzione molto complicata ma necessaria perché altrimenti ci si ritroverebbe o con la germania contro o con problemi legali giuridici perché ci sono una serie di cose che non è possibile fare eh, perché il trattato le, le, le vieta e quindi bisognerebbe cambiare il trattato. Per esempio, una cosa che non è possibile fare, e questo qui ritorno al, al, al dialogo, al, al, alle polemiche in Italia, è il finanziamento diretto da parte della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, quando sento dire in Italia facciamo delle obbligazioni riservate agli italiani speciali, poi la Banca Centrale ce le compra. La Banca Centrale può comprare le obbligazioni degli stati solo sul mercato secondario, cioè non all'emissione, ma sul mercato secondario, e secondo una capital key si chiama, cioè secondo una chiave di distribuzione che non permette una potenza di fuoco illimitata e che dovrebbe, essere che dovrebbe essere tolta, ma per togliere questa chiave eh, bisogna che lo decida la banca centrale che è indipendente e ci sono paesi come la, la, la Germania, l'Olanda, che sono ass assolutamente contrari perché il problema è che togliere questa chiave significherebbe entrare nel campo del finanziamento monetario, si chiama che è vietato dal trattato, cioè la possibilità che una banca centrale finanzi direttamente i deficit eh, di, di un paese, o il debito di un paese membro. Quindi si può fare, ma indirettamente, temporaneamente e con dei limiti. Questo è il problema. Quindi pensare che la banca centrale europea possa continuare a fare quello che sta facendo, perché lo sta facendo oggi con questo programma per la, per la pandemia, eh, che è di 750 miliardi di euro, eh, più il quantità di leasing che continua, pensare che la banca centrale possa continuare a farlo indefinitamente nei prossimi anni, dopo che la crisi sarà finita, secondo me è perfettamente illusorio, perché a un certo punto gli stati rigoristi diranno basta, perché questo è finanziamento monetario, vietato dai trattati e la banca centrale non potrà continuare a farlo per cui questo strumento è fondamentale, dobbiamo avere uno strumento in più, un bazooka in più, per poter finanziare la ripresa economica per poter iniettare risorse anche pubbliche, soprattutto pubbliche, nell'economia e, e, e poi, importantissimo, dobbiamo utilizzare questo strumento per orientare la ripresa economica verso le due grandi priorità della Commissione europea che sono il patto verde, il Green Deal, e la digitalizzazione. Sulla digitalizzazione penso che con questo lockdown Abbiamo fatto e passiamo avanti da gigante cioè ciò che fino a tre mesi fa si pensava difficilissimo impossibile lontanissimo nel tempo oggi sappiamo che è possibile rea, reale lo stiamo già facendo quindi tutta una serie di cose che con la digitalizzazione possono essere fatte ora saranno fatte perché le abbiamo già fatte. sul patto verde eh, sul green deal eh, bisognerà vedere che cosa succede eh, con appunto il, il piano di ripresa eh, io mi aspetto che ci siano degli orientamenti chiari, cioè gli investimenti dovranno andare verso quel senso lì, quindi evitare investimenti nelle energie fossili, evitare, cercare di incoraggiare al massimo la trasformazione energetica verso le energie verdi, verso la, il, la, neutralità, la neutralità climatica, come si chiama, quindi ridurre le emissioni al massimo, La è l'economia circolare, cioè il, il riciclaggio applicato dappertutto in modo veramente approfondito e, e radicale e per poter riutilizzare le risorse, soprattutto le materie prime, eh, tutto questo può dare effettivamente al, all'Unione Europea una, una strategia di crescita e una, eh, e una eh, pianificazione anche industriale che è eh, praticamente una politica industriale, si chiama che è particolarmente necessaria e che potrebbe effettivamente essere un'occasione quindi potremmo, si dice sempre, no? la crisi è, è anche opportunità potremmo usare questa crisi come un'opportunità però prima dobbiamo uscirne e per uscirne c'è bisogno di uno sforzo enorme, di solidarietà Grazie. e speriamo che questo, questo piano sia, sia questo insomma. Grazie Lorenzo Allora, oltre a questo strumento di cui Lorenzo ho parlato diffusamente, sul quale poi potremo tornare. C'è un altro strumento che molti in Italia chiedono di utilizzare. Questo mi rivolgo ad Angela, che ha un passato anche di giornalista politica italiana. C'è questo MES, che sembrava la bestia nera italiana, sembrava che buona parte delle forze parlamentari e di governo un diavolo eh, però adesso in realtà la, la proposta che uscirà dalla commissione dal consiglio europeo che farà poi la commissione scriverà per il 6 maggio dovrebbe essere una proposta che appunto elimina le condizionalità che si spaventano limitandola eh, a una condizionalità per soltanto per far fronte cioè tu potrai usare i soldi solo per far fronte all'emergenza sanitaria eh, diretta o indiretta, questo è ancora da vedere. Sembra che questo abbia eh, un po' anche in, in Italia, tu pensi che eh, in Italia adesso ci sia una maggiore accettazione e, e potremo accedere anche a questo strumento che, non dimentichiamo poi permette di attivare anche la Banca Centrale Europea? Se mm -hmm. riuscissi a farci un po' di chiarezza su che cosa sì. è diventato questo MES, grazie. Eh, buongiorno a tutti, intanto eh, ringrazio News per l'invito, perché è un'occasione sia per discutere tra di noi che magari riflettere un po' di più e far capire, speriamo, un po' di più a chi ci segue, di materie effettivamente complicatissime. Eh, sì, Lorenzo, allora la risposta alla domanda se ci stanno pensando in Italia, se lo faranno, se la cosa... Eh, diciamo l'accesso la, la, um, eh, al MES è diventa, sia diventato più facile per la maggioranza di governo italiana negli ultimi giorni, secondo me sì, cioè si stanno apprestando piano piano a chiedere questo prestito secondo me perché ne abbiamo bisogno e anche perché come spiegava benissimo Lorenzo Consoli, sul Recovery Fund abbiamo davanti una lunga trafila di trattative su moltissimi aspetti quindi è chiaramente il Consiglio europeo ha deciso una cornice molto importante che un mese e mezzo fa secondo me non era per niente scontata e anzi un mese e mezzo fa tutti scommettevamo sul fatto che l'Unione si sarebbe sfasciata con questa emergenza coronavirus, invece hanno deciso di lavorare su uno strumento che però è ancora tutto da costruire e chissà quando ce l'avremo a disposizione. Il MES invece ha delle risorse che sono lì e nel giro di poche settimane da quando attivano il meccanismo, cioè da giugno, insieme all'intervento della BEI e il piano SURE della Commissione di Sostegno all'Occupazione, sarà possibile chiedere questi soldi che non sono tantissimi, sono il 2% del PIL, 36 miliardi, diciamo che non sono tantissimi, però chiaramente noi ne abbiamo urgente bisogno, come ne hanno bisogno i paesi più in difficoltà col bilancio, cioè quelli del Sud, quelli che sicuramente vanno incontro ad una, a tempi proprio difficili per l'economia quindi sì eh, da, si vede dal dibattito ieri c'è stata un'intervista di Di Maio che diceva sul MES si può trattare poi l'hanno un po' smentita comunque ci sono chiari segnali che stanno valutando questa opzione anche perché non abbiamo molta scelta riguardo al MES proprio, al meccanismo europeo di, in sé per come è stato messo e uscito dall'Eurogruppo eh, allora, secondo me, il prossimo, c'è stato un dibattito in Italia molto, come sapete, molto confuso, in cui eh, sostanzialmente tut, entrambi i sostenitori dell'una o dell'altra tesi, cioè pro o contro il MES, hanno usato argomentazioni staccate dalla realtà, secondo me, e hanno fatto molta propaganda. Lo hanno fatto anche gli economisti, non solo i politici, che è ancora più grave perché i politici magari... Dici, è quello il loro mestiere, gli economisti invece dovrebbero farci capire di più. Hanno, ognuno, è come se ognuno ha voluto sventolare una bandierina senza, in assenza di certezze, perché, e questo è condiviso un po' da tutti, ma anche dai tecnici proprio che stanno a Bruxelles, il, eh, quanto è uscito dall'Eurogruppo, a parte che quella sera stessa è, stata raccon è stato raccontato in maniera diversa dai vari ministri della zona euro è un comunicato abbastanza ambiguo per permettere a tutti diciamo di cantare un po' vittoria e tirare la coperta dalla propria parte se vediamo le dichiarazioni di Lemer sono diverse da quelle di Gualtieri ancora diverse dal ministro olandese diversissime anche dal ministro tedesco ognuno ha detto la sua ma perché effettivamente quella conclusione dell'Eurogruppo lascia spazio a delle ambiguità che nel prossimo mese in qualche modo verranno diciamo sciolte, perché succederà che il board del MES ci dirà farà chiarezza sui punti che ancora rimangono scuri, cioè quali sono esattamente le spese che vanno senza condizioni, perché su questo sapete che c'è una differenza tra l'interpretazione italiana che e anche francese, che vorrebbe includere nelle spese senza condizioni anche quelle economiche, che ne so, per aiutare le aziende a uscire dal lockdown, e quella olandese che invece le fa figurare strettamente in un canale, diciamo, di emergenza sanitaria, quindi solo le spese sanitarie sono senza condizioni. E in più anche sulla durata del prestito, che è importante, e sul costo, che vabbè, sappiamo che sarà, meno, sarà a tassi bassissimi, più o meno vicino allo zero, perché, però diciamo che questo lascia il tempo che trova, secondo me, perché i tassi comunque in questo periodo, dalla crisi del 2008, sono comunque bassissimi, però comunque è un modo per fare un prestito non sul mercato, ma approfittando di uno strumento europeo. Allora, questa roba, questa chiarezza qui arriverà entro giugno, entro giugno quindi noi saremo in grado, la cosa buona è che ce, ci daranno questa chiarezza prima che chiediamo il prestito, cioè di solito come quando si fa il prestito in banca si va e si trattano le condizioni, in questo caso non sarà necessario chiederlo, ma avrai una clausola di contratto prima che qualsiasi Stato decida di chiedere questi soldi. Ed è un elemento di chiarezza molto, molto importante che dipanerà, secondo me, le, le diatribe A meno che, non so, gli olandesi non si rimettano a battagliare su dei punti oppure si raggiunga un punto di scontro, che è sempre possibile in Europa, un nuovo punto di scontro su, scontro su quali sono le spese dirette e quali sono le spese indirette, non dovrebbero esserci grosse sorprese. Il problema, è, è, secondo me, è un altro. È va, ed è una discussione che chiaramente adesso è ancora molto acerba. È difficile affrontarla adesso, anche perché ci sono troppe incognite sul campo, a cominciare dal fatto che non sappiamo quando finisce l'emergenza. Eh, voi dite, sì, lo vedremo. E eh no, quando finisce l'emergenza è importante, perché a, alla fine dell'emergenza sono legate o Le condizionalità del MES sono legati tanti discorsi, compresa la sospensione del patto di stabilità e crescita. E il punto vero è quello è che, che, secondo me, anche i critici del MES però dovrebbero cominciare a lavorarci su questa cosa e a porre questo problema, ma senza ideologie. Cioè il punto è che se le regole del patto di stabilità noi avremo un debito, forse, non so, al 160-180% del PIL, cioè, siamo condannati, lo sappiamo, perché tutti questi soldi che arrivano dall'Europa, eh, la maggior parte, e questo è un grosso problema, sono prestiti, saranno comunque a tasso basso, ma sono prestiti, vanno a finire sul nostro debito a un certo punto questo debito può essere che ci strozzi, soprattutto se le, eh, le condizioni e le regole del patto di stabilità rimarranno quelle che conosciamo e che hanno strozzato altri paesi. Per esempio, faccio una parentesi, ci sono alcune cose di condizionalità del MES che cioè eh, de, che vorrebbero, ci sono dei precedenti su quello che è stato fatto in Irlanda e Portogallo che si vorrebbero evitare e anche lì c'è da vedere come va, come va la discussione. Però ecco, la cosa del patto è, quando lo riattivano a fine d'emergenza, il patto rimane così com'è e quindi per noi ovviamente se rimane così com'è nel momento in cui l'attivano, la, la, io già mi immagino, ma non solo gli olandesi, ma pure Dombrovskis che ci comincia a dire dovete fare un piano di rientro e rientrare al 60%, avvicinarvi al 60% del rapporto debito-pil, obiettivo per noi lontanissimo da sempre, eh, già adesso, figuriamoci dopo l'emergenza. Oppure arriveremo a quel momento con, non dico una revisione del patto, ma con tempi un po' più maturi per rivedere quelle regole e, eh, fondare l'Europa su basi un po' diverse che tengano conto del fatto che sta avvenendo una situazione, un, diciamo, c'è cioè, chi l'ha definita terza guerra mondiale, definizione su cui io non sono molto d'accordo, ma sicuramente sta avvenendo, siamo nel bel mezzo di una crisi, speriamo sia il mezzo eh, e non solo l'inizio, di una crisi inedita, storica, la, la peggiore di, sicuramente la peggiore di questo secolo, la peggiore dal, dal secondo dopoguerra. Che effettivamente può cambiare le, le carte in tavola, cioè io mi approccierei a questa discussione dico, senza ideologie, senza pensare vabbè, poi si reattivano il patto e ci strozzano. Perché noi adesso non possiamo sapere come arriveremo a quel momento. Questo lo dico a quelli che dicono: no, MES, anch'io sono stata molto critica perché dico che io voglio vedere prima la carta, voglio vedere prima quello che stabilisce il board del MES e poi poi ne riparliamo. Però alla fine non è automatico che, diciamo, ci strozzino eh, imponendoci tra, tali draconiani per rientrare in un percorso di rispetto delle regole, perché può essere che noi arriviamo a quel momento con una volontà o una necessità, oppure una disponibilità, mettetela come la volete, oppure la maturazione da parte anche dei paesi del Nord, del fatto che queste regole un po' le dobbiamo rivedere, perché se no l'unione non si regge. Siccome per concludere, non la voglio fare lunga. Eh, sì, anche perché i passi, sì, infatti, i passi avanti fatti in questi giorni sono stati fatti perché la Germania si è convinta che doveva fare la mediazione, si è convinta del fatto che. Bisognava fare qualcosa se non l'Unione non si regge. Io non escluderei che arriviamo al momento in cui riattivano il patto o con un patto cambiato oppure con un patto che verrà profondamente rivisto. Quindi direi niente paura, vediamo che succede, l'importante è che ci facciamo valere. Grazie. Se, prima della parola a Francesca, c'era cioè, Lorenzo che mi ha chiesto 5 secondi, però 5 secondi non di più. Intanto attiva il microfono, se no non ci sentiamo. Ecco. Sì, volevo, volevo semplicemente dire, sono totalmente d'accordo con tutto quello che ha detto eh, Angela. È assolutamente vero, perché eh, io penso proprio che è l'occasione strategica per, per rivedere il patto di stabilità quando dovrà essere riapplicato, diciamo. Eh, una, un picco, una piccola cosa, semplicemente, i, i tassi di interesse oggi sono molto bassi, anche perché sta intervenendo la Banca Centrale Europea, ma per quello che dicevo sì. prima, cioè, ci sarà un momento in cui la banca centrale non potrà più intervenire, i tassi si rialzeranno, lo spread ricomincerà a salire. Noi stiamo parlando di, di un debito che sarà di lunghissimo termine, quindi avere dei tassi di interesse allo 0,2-0,3% eh, per 30 anni, 25 anni, non è niente, è una cosa eh, che vale molti molti miliardi al, a lungo termine, anche perché dobbiamo prevedere appunto, che a un certo punto mettiamo perché per esempio ricominci l'inflazione, non sappiamo, però questa è una garanzia importante di sostenibilità del debito pubblico ulteriore che l'Italia sta facendo adesso e che è in genere. Grazie, Grazie Lorenzo. Eh, ora Francesca, eh, tu sei un po' più quella economica proprio di tutti noi come giornalista. Eh, qui stanno arrivando già le prime domande, per esempio c'è eh, Luigi Leone che chiede eh, l'elicottermoni da parte della BCE possa essere uno strumento per sostenere la domanda perché avrebbe vantaggio di non essere debito caricato sugli stati. Giorgio Cannella, eh, che ci ha mandato due domande, ricorda che l'Unione già nel 73 è una cosa che, anche, che ha ricordato anche il commissario Gentiloni qualche giorno fa, eh, di fronte alla crisi del petrolio fece un'emissione di, eh, di bond che poi sono stati nel tempo, sono, sono rientrati quindi diciamo non sarebbe stato del tutto nuovo fare dei coronabond ricorda Cannella eh, io quello che volevo chiedere a Francesca era se secondo lei ci si sta muovendo a livello europeo per eh, cioè come ci si sta muovendo a livello europeo a parte parlare di queste grandi cifre eh, grandi o piccole cifre se e quello che sta succedendo è qualcosa che è inter, riuscirà ad in intervenire nei settori che ne hanno più bisogno. Cioè è possibile raggiungere, perché molti sono ad esempio piccole e medie imprese che sono in grande difficoltà. Ad esempio l'FCA immagino non avrà difficoltà se deciderà ad avere dei soldi dalle banche. così. Ma le aziende più piccole, sono un po' l'ossatura dell'Italia, ricordiamo che in Italia il 13% del PIL è dato dal, dal turismo ed è fatto all'80% da micro, piccole o micro imprese. Ecco, queste decisioni che si stanno prendendo a Bruxelles, secondo te che gli stati stanno prendendo a Bruxelles, riusciranno ad arrivare veramente a, a, a, a, al cuore dell'economia, cioè a tutti quanti? Perché il piano Juncker ci ricordiamo che... In realtà ha dato pochissimi soldi, di fatto, molti fondi sono rimasti chiusi nelle banche. Questa volta si riuscirà a raggiungere l'economia anche delle aziende piccole che hanno meno strumenti diciamo, per negoziare con le banche? Buongiorno e grazie dell'invito. Per saperlo, per dare una risposta certa, bisognerebbe avere la sfera di cristallo: nel senso che, nelle intenzioni, eh, per esempio, il rafforzamento degli strumenti della BEI, cioè della Banca Europea per gli investimenti, nelle intenzioni eh, c'è proprio quello di eh, aumentare i prestiti eh, a favore delle imprese. Ovviamente, le grandi imprese hanno più facile accesso al credito, sono le medio-piccole, o in Italia le micro. Il trasferimento eh, però alle eh, aziende, per esempio attraverso la BEI, viene attraverso la BEI o il coinvolgimento delle casse di promozione nazionale come la CDP e poi a cascata sulle banche. In questo momento c'è una difficoltà perché eh, bisogna trovare il modo per snellire il procedimento. Quindi molto dipenderà anche dagli stati nazionali sulla capacità di raggiungere un tessuto molto ampio di imprese. Una cosa però risulta evidente per esempio in questo, motivo, in questo momento è che l'allentamento delle regole degli aiuti di Stato, che sono le regole che fino a poco tempo fa impedivano agli stati di mettere, di aiutare le aziende in difficoltà per non alterare la concorrenza, sono sicuramente eh, L'allentamento è sicuramente positivo, però sta comunque creando una situazione di non equilibrio all'interno del mercato eh, interno. Eh, gli strumenti che sono stati nominati e eh, che sono fondamentali eh, hanno l'obiettivo di creare delle condizioni o di aiutare gli stati che hanno meno capacità di spesa ad intervenire sull'economia. Quello che è stato detto per esempio nella conferenza stampa in termini del Consiglio molto bene dalla uh, Presidente von der Leyen è che si sono resi conto che dei 1800 miliardi di aiuti di Stato che sono stati uh, uh, adottati, la metà sono stati ad, uh, presi o sono stati dati, usati solo da un paese, cioè dalla Germania. Vuol dire che la Germania rispetto a tutti gli altri paesi è riuscita ad aiutare molto di più le proprie imprese. Perciò benissimo gli strumenti della BEI, sono, però sono 200 miliardi, ci vorrà di più. Gli interventi nazionali sono quelli che permettono un raggiungimento più capillare, però devi avere la capacità di spesa per poterlo fare. Quindi si ritorna sempre a monte, cioè agli strumenti che vengono messi in generale a disposizione degli stati. È ovvio che un paese come la Germania si può indebitare di più e dare più soldi alle imprese. L'Italia ha più difficoltà. Eh, perché? Perché noi abbiamo un debito più alto, è il margine di azione che cambia. Quindi sicuramente lo sforzo è quello di aiutare il tessuto delle aziende, dare la possibilità di riprendersi, però eh, devi anche poterlo fare in maniera agile. In più in, in Italia paga una burocrazia abbastanza complicata e un sistema non, non lineare. È anche, è, mai... è anche necessario introdurre delle regole chiare. Chi può per fare cose? Perché il risultato di eh, eh, incentivi a pioggia è quello di aiutare anche chi non ne ha bisogno. Ed è vero che in questo momento tutti ne avranno bisogno, ma qualcuno di più e qualcuno di meno. Quindi non è helicopter money, dici? Non è quello... L'helicopter money è una cosa che piace a tutti, che viene sempre, eh, come dire, evocato. C'è chi dice che lo sta già facendo perché, per esempio, eh, su Twitter nei giorni scorsi giravano la, la Germania fa l'helicopter money perché tu ricevi subito i soldi di aiuto da parte del, dello, dello Stato. Allora ci sono tanti modi di concepire l'helicopter money. Il problema è se lo fai, eh, se, se vuol dire eh, che tu inizi a stampare moneta, e eh, questo può aiutarti nel breve termine, però poi tu sai che nel medio crea delle difficoltà. È ovvio che se ti danno dei soldi gratis sei contento e questo ti aiuta, ma in, in questo momento, secondo me, per il nostro paese non è solo avere i soldi gratis, è usarli anche bene. Certo. Perché... Eh, certo. E uno degli elementi indicati o delle forme indicate in quei documenti che giravano alla vigilia del Consiglio Europeo, per esempio, tra le proposte della Commissione, era quello di dare 200 miliardi, di alzare fino a 200 miliardi un programma, per esempio, della Commissione, che è, sul, è quel programma che ti aiuta a fare le riforme. Vuol dire ti do i soldi se tu per utilizzarli per fare determinate riforme nel tuo paese per aumentare la produttività. Quindi credo che in questo momento ci sia una, una doppia riflessione. Da una parte tu hai un'emergenza perché le aziende sono chiuse, il mondo produttivo è chiuso ed è tutto bloccato. Dall'altra hai un problema di ripartenza, però noi partiamo già svantaggiati rispetto agli altri paesi perché noi già stavamo crescendo meno. Non è che eh, e e tant'è vero che von der Leyen cosa ha detto? Da uno shock simmetrico, cioè vuol dire partiamo tutti dallo stesso shock perché la pandemia ha bloccato tutti, gli effetti non saranno simmetrici, saranno asimmetrici. L'Italia sarà più colpita, la Spagna sarà più, più colpita. Questo è il, il problema eh, in questo momento e che si lega anche al debito perché quando noi riprenderemo se l'Italia avrà un debito altissimo è vero che sarà importante rivedere le regole del patto di stabilità ma quel debito ci rimane venerdì l'agenzia di rating Standard Poor's ci ha confermato il rating che avevamo però ha anche detto così come aveva detto Moody's che noi siamo sostenibili se eh, nel lungo termine al termine dell'emergenza, dimostreremo che abbiamo intenzione di metterci su una traiettoria di riduzione del debito o comunque se l'Eurozona dimostrerà di sostenerci. L'Eurozona, la BCE, ci sta già sostenendo perché il 22% del nostro debito pubblico lo sta comprando la BCE, però è ovvio che eh, chi promette soldi facili sta facendo demagogia. Perché anche se arriveranno, poi comunque dovrai gestire. È come una famiglia: tu ti puoi decidere di indebitare perché stai male quanto puoi, poi arriva un momento in cui devi rientrare. Dal, deb... dal... non so da... se sono stata chiara. Sì. No, no, sei stata molto chiara. Eh, adesso vi, vi pregherei, ci mancano 20 minuti, di essere un pochino più eh, concisi, perché stanno arrivando molte domande. Adesso avrei una domanda per Lorenzo: prima però voglio leggere una. Una, una, una, domanda, una, una riflessione di Fabio Colasanti che dice se per Eurobond si intende titoli emessi da un organismo europeo e garantiti in diverse maniere dagli Stati membri, ce ne sono già oggi sul mercato per oltre 700 miliardi di euro per come ricordato la Commissione europea ne ha emessi nel passato lontano e anche recentemente. Invece Alessandra Fantini chiede si è parlato di Eurobond e di Bond emessi con il benestare della Commissione europea. Forse questi ultimi saranno quelli che avranno la copertura del recovery fund, e che forse Lorenzo vuole rispondere a questa domanda? Sì, io penso che eh, quando si parla di Eurobond c'è sempre una enorme ambiguità. Mi sentite perché? Eh, Ti sentiamo benissimo, eh, perché non si capisce eh, bene. Eh, che il fatto che gli eurobond in realtà eh, possono avere eh, dei livelli di mutualizzazione eh, diversi a seconda del, del meccanismo del sistema che viene scelto. Allora, se eurobond significa semplicemente emissione di titoli di debito comune con garanzie eh, comuni eh, questo è diciamo, il minimo sindacale, è, eh, questi, sono, se questi sono già Eurobond, ci sono già effettivamente da tempo, ne sono, sono stati, ne, sono, ne sono stati fatti molti, tra cui l'FSF, il eh, primo fondo salva stati, il MES è praticamente una forma di Eurobond, però appunto il problema è che quando si parla di Eurobond in genere si pensa anche a una forma di uso mutualizzato eh, del, dei soldi che vengono eh, trovati diciamo si vengono raccolti sul mercato con, con le obbligazioni ed è lì che poi sorgono i problemi cioè eh, il, le diverse, i diversi livelli di mutualizzazione dipendono appunto da che cosa si fa con gli interessi il rimborso e l'uso e anche dal tipo di garanzie perché le garanzie possono essere o eh, eh, congiunte ma non in solido o congiunte e insolito. Che cosa significa? Significa che uno, che, uno Stato che emette una garanzia, eh, può, eh, come nel caso del MES per esempio, può essere responsabile, cioè pagare solo fino al, al tetto che ha, che ha messo, di garanzia che ha messo, e non oltre, non può essere responsabile per le garanzie degli altri. Mentre invece insolito significa che lo Stato che ha più soldi paga di più quando gli altri non ce li hanno. Allora, tutte queste sfumature, tutti questi diversi livelli di mutualizzazione eh, sono da considerare quando si parla di Eurobond, perché evidentemente tutta la battaglia sui Corona Bond che è stata fatta all'inizio dall'Italia si riferiva a un tipo di mutualizzazione più spinta, cioè che non si limitasse solamente all'emissione uh, e garanzie. Eh, oggi abbiamo questa idea dell'emissione e garanzie e poi il, il fatto di riprestare i soldi che vengono che vengono raccolti sul, sul mercato ai paesi con, con tassi bassi e questo è diciamo, quello che è uscito fuori che non viene considerato come euro bond perché non è una vera e propria mutualizzazione spinta diciamo del, del, del debito eh, quello che però è, è, è chiaro è che le, le proposte francese e spagnole invece prevedevano una mutualizzazione molto più spinta perché quel, nel caso della proposta spagnola venivano pagati insieme anche gli interessi eh, cioè gli interessi non li pagava il paese che utilizzava i soldi, ma li pagavano in solito tutti quanti a seconda del proprio, della, del proprio PIL, diciamo, in proporzione al PIL. E eh, la, la proposta spagnola addirittura prevedeva che non ci fosse rimborso, che fossero perenni, eh, che non è una cosa nuova, esistono già dei titoli così, eh, sono stati emessi dal, dal tesoro britannico, da quello americano, quindi non è, una, non è una cosa, perché molti sono rimasti un po' come, come titoli perenni, ci sono, esistono. Eh, si pagano solo gli interessi ma quello che volevo dire qui finisco è appunto che bisognerà vedere nella proposta di fondo di ripresa della, della commissione eh, a che livello di mutualizzazione eh, arriveremo perché appunto ci sono sfumature diverse non ci sarà solo il livello minimo sindacale cioè eh, la trasformazione dei soldi raccolti sul mercato in prestiti che dovranno essere restituiti sebbene a tassi bassi e a, e a maturità molto lunga ci saranno anche delle, delle, eh, degli aiuti a fondo perduto, ci saranno molti programmi comunitari e questo è importante. Quindi bisognerà vedere, bisognerà analizzare poi col bilancino proprio eh, qual è il livello di mutualizzazione che viene raggiunto da questo strumento eh, o da questi strumenti perché saranno molti eh, okay. ehm, Francesca citava appunto questi 200 miliardi di euro del, dello strumento di, eh, di bilancio, bilancio dell'eurozona, bisognerà vedere appunto anche quelli come vengono usati perché se vengono usati solo per le riforme eh, non ci siamo, cioè, bisognerebbe usarli anche per, per esempio l'occupazione eccetera. Comunque ho finito, va bene, basta così. <ride> Allora, io vorrei leggere un po' dei commenti dei nostri ascoltatori, perché abbiamo detto che è un dibattito, quindi è giusto che parlino anche loro. Eh, Bocchicchio, GF, Gianfranco, forse non so. Buongiorno, penso che occorre smettere di chiederci se l'Europa possa aiutarci, ci sta aiutando. Ora occorrerebbe, secondo me, pensare al quando e soprattutto a chi, criteri di ripartizione del paese... E come perfettamente dice Francesca Passo, è imperativo che il governo faccia un piano per dire esattamente come il denaro verrà distribuito, verrà distribuito alla popolazione e alle imprese. Poi ho eh, due che si riferiscono alle banche. Francesco Maria Caputi che spiega eh, che l'Italia ha difficoltà a derogare finanziamenti alle imprese perché le banche sono private e sottoposte alle regole di mercato. La Germania ha un sistema bancario legato alle land, pubblico e dal mercato. Questo spiega anche un po' la questione del Stato che diceva Francesca. Dice, è possibile che sia uno di questi dei motivi per i quali ci sia questa enorme differenza tra Italia e Germania? Probabilmente sì, ma è una specificità maggiore. Giancarlo Volponi dice, il problema terra-terra italiano. Da un lato lo Stato impone alle banche il finanziamento di 25.000 euro garantito al 100%. Per Dall'altro impone la verifica puntuale degli utilizzi in tema di antiriciclaggio, così da ribaltare non sulle banche come struttura organizzativa ma sugli operatori di base, sempre delle garanzie dei finanziamenti e le responsabilità complessive della manovra. Questa è la burocrazia a cui accennavamo, accennavamo prima. Andrea Cosentino che eh, parla di agenzie di rating, dire perché dare ancora tanta importanza a una sola agenzia di rating? Stando a ricordare i mercati americani, sarebbe meglio usare tutte le agenzie di rating, da quelle americane, in realtà le agenzie di rating sono quattro quelle che determinano poi lo stato di un, di un paese, devono essere d'accordo le quattro principali agenzie, non è una, una sola. Eh, poi c'è eh, Filippo Alessandro Trifilo, che dice parte degli aiuti destinati a premiare le aziende con chiaro tentamento dell'infezione di spesa, chiaramente con le dovute garanzie da parte delle aziende. Eh, io volevo tornare un attimo da ad Angela, adesso. Eh, ad Angela, perché lei ha, ha, eh, si è messa un po' in linea eh, con Tony Barber, l'ex direttore del Financial Times. Ieri ero in partito in cui lui diceva proprio eh, di vedere il bicchiere mezzo pieno, sono cautamente ottimista, ho visto tutti gli interventi che sono stati messi in campo dice il test ora sono eh, le azioni dei governi eh, a questo punto credo Angela sia un po' questo o no, l'unione mi pare di capire che siamo tutti d'accordo che ha fatto quello che poteva forse non ha fatto tutto forse non è stata velocissima c'era un nostro eh, ascoltatore che diceva che eh, probabilmente eh, non è stata veloce come avrebbe potuto però a questo punto tocca agli stati angela eh, sì ti, infatti ti di diciamo in tre minuti sì no eh, allora l'europa ha cominciato a fare ora tocca a noi come accennava anche francesca prima fare un piano di come spendiamo questi soldi e questa è una cosa importante che siccome potrebbero metterci anche delle, dei funzionari che controllano magari anche dello stesso MES che controllano come spendiamo i soldi ed è, ed è normale che sia così perché sono vent'anni che comunque si aspettano che riduciamo il debito e invece non lo facciamo perché siamo governati sempre da gente che non pensa a questa cosa qui in tempi di pace e pensa soltanto a raccogliere i voti e quindi non fa cose, diciamo, che invece ci potrebbero aiutare su quel versante lì. È un punto importante per, perché secondo me eh, potrebbe smontare molta retorica antieuropea, in quanto io sono convinta che se voi lanciasse un sondaggio tra gli italiani, vi fidate di come spenderanno i soldi eh, no, che arriveranno per questa emergenza, cosa faranno eccetera, io sono sicura, la stragrande maggioranza degli italiani non si fida perché comunque eh, purtroppo abbiamo avuto casi in passato di eh, diciamo brutti episodi anche di inchieste giudiziarie, di corruzione, eccetera, eccetera, quindi io penso che sia più che lecito che l'Europa sia un po' preoccupata su come spenderemo questi soldi e certo avevi ragione tu, certo adesso, adesso è il momento in cui i governi, a cominciare dal nostro, devono dimostrare di essere capaci di mettere in atto un piano credibile, senza sbavature, eh, che ci porti al risultato usando quello che ci hanno messo a disposizione e quello che ci metteranno a disposizione quando finiranno la discussione sul recovery, su recovery fund e bond. Grazie, allora io vorrei eh, chiedere ai nostri ascoltatori di, eh, siamo verso la fine, di rispondere allo stesso sondaggio che abbiamo mandato all'inizio eh, per vedere se qualcosa si è spostato e poi vorrei chiedere a Stefano se siamo in grado di fare al volo il sondaggio che ha chiesto Angela per chiudere poi, per chiudere l'evento ci che... Assolutamente sì, l'ho già impostato mm -hmm. per cui intanto adesso Grazie. ho messo il, il sondaggio allora, su Tobrochi questo è stato rilanciato esatto, e stiamo raccogliendo adesso le risposte e poi subito dopo volendo possiamo inserire proporre l'altro sì, in chiusura mettiamo questo a tornerete Francesca perché comincia a esserci un po' di domande c'è una domanda di Filippo Avisani che dice eh, eh, Buongiorno a tutti, volevo chiedere cosa significasse che la Germania vuole finanziare gli aiuti tramite un aumento della propria quota nel bilancio UE e cosa comporterebbe? Grazie a tutti. Poi c'è una domanda un po così estrema di Paolo Vassallo no? che dice eh, nessuno parla di chiedere alla Repubblica Popolare Cinese, principale responsabile di questa crisi, un contributo economico per ridurre il ricorso degli altri stati. È ipotizzabile un'azione di forza congiunta dei vari governi per ottenere un indennizzo? Grazie. Ecco questa. No, per parte. non ho sentito la parte finale. Scusa. È, è ipotizzabile. Che... Sì. Allora, nessuno parla di chiedere alla Cina, principale responsabile di questa crisi, un contributo economico per ridurre il ricorso all'indebitamento degli altri Stati. È ipotizzabile un'azione di forza congiunta dei vari governi per ottenere un indennizzo? Grazie. Ecco, questa domanda mi pare eh, un po utopica, eh, a parte sì. che non sappiamo se la è veramente la principale responsabile. E eh no, infatti, cosa, eh, la, la seconda domanda, la domanda credo che sia un po', come dire, eh, un, un approccio un po' rischioso a un problema come una pandemia. Eh, parto dalla prima, e cioè cosa vuol dire... Il... Ah, sì. però abbiamo il risultato. Siamo Arrivato il sti... sondaggio. No, sì. Ecco, c'è uno strumento, il 45% dei nostri ascoltatori pensa che l'Europa abbia dato una buona risposta. Il, il sono no diminuiti molto 5. gli indecisi, i non so, sono passati sì, dal 17% infatti. al 2%, quindi abbiamo in qualche modo convinto molti di coloro che, che ci stanno seguendo. <ride> del, abbiamo chiarito, non abbiamo, no, non penso di aver convinto, di, abbiamo chiarito, perché gli chiarito, indici quelli che non avevano le idee chiare, adesso forse si sono distribuiti un 3% è andato con i no e un 25% abbondante è spostato con il sì. Prego, Francesco. La disponibilità della Germania ad aumentare il proprio contributo eh, al bilancio europeo perché è importante? È importante perché fino a febbraio la discussione sul prossimo bilancio 2021-2027, che è quello che dovrà finanziare maggiormente il, la ripresa, la discussione era Bloccata perché c'era un gruppo di paesi, i cosiddetti paesi frugali, eh, Austria, eh, Olanda, eh, Svezia e Danimarca, che volevano tenere all'1% del reddito nazionale lordo il contributo per il nuovo bilancio. Il nuovo bilancio sarà già impoverito dal fatto che non ci saranno i soldi della Gran Bretagna, ma dovrà eh, diciamo, servire per portare a termine tantissimi obiettivi. Prima del pandemia era la, la trasformazione in senso green dell'economia, la digitalizzazione, maggiore difesa e programmi per la migrazione. Adesso c'è anche la ripresa ehm, post coronavirus. A febbraio la posizione della Germania era molto ambigua e, e, e sembrava più propensa a stare con i paesi frugali, cioè non aumentare il contributo dei paesi al bilancio. Un bilancio europeo è un bilancio che non può spendere più di quanto riceve, non può fare le cose in deficit come noi. Quindi è fondamentale il contributo che danno gli Stati membri, perché la risorsa principale sono le cosiddette eh, risorse dirette che eh, danno gli Stati. Il fatto che la Germania abbia cambiato atteggiamento è importante perché si rende conto che c'è bisogno di un'azione comunitaria e che c'è bisogno di soldi. Credo che la, la riflessione del, dell'editorialista che hai citato prima, cioè che adesso è il momento degli Stati, non è solo eh, una questione di programmi nazionali, è il momento degli Stati perché da un approccio eh, intergovernativo, che è quello, diciamo, dominante, bisogna cominciare a ripensare in termini comunitari. Tradotto, la Commissione europea, e questo è bene ricordarlo, può fare delle proposte bellissime, proporre di usare i fondi, proporre trasferimenti, ma se gli stati nel Consiglio non si mettono d'accordo e non accettano la proposta, non si va da nessuna parte. Quindi è importante il 6 maggio prossimo perché la Commissione presenterà la proposta del Recovery Fund, come agganciarlo al bilancio, se ci saranno più prestiti o più trasferimenti, ma quella proposta lì sarà oggetto punto per punto di negoziato tra gli stati, quindi gli olandesi i tedeschi, i frugali, i paesi baltici, i paesi dell'est. Il punto sarà riuscire a trovare una mediazione che eh, sia utile per tutti, in questo senso credo che sia importante. Ed è fondamentale il contributo che gli Stati saranno disposti a versare per il bilancio europeo. Si devono mettere d'accordo e pagare. Lorenzo, sei senza microfono. Chiedo a Stefano, grazie Francesca, chiedo a Stefano di lanciare l'ultimo sondaggio, in questo ultimo minuto. Eh, eh, volevo leggere alcune domande, alcuni commenti su Facebook da Federico, che dice piccole e medie imprese, chi era già in difficoltà prima del Covid-19 non risolverà i suoi problemi contraendo debito è andati in crisi a causa del Covid-19 più che impressi da bisogno di mercato ovvero commesse ordini opportunità di collocare servizi o prodotti Elena dice che il MES è uno strumento che permette di prelevare 35 miliardi a fronte di un versamento di 17 i tassi di interesse torneranno a crescere e arcinoso le condizionalità in uscita attualmente ci sono che senso ha indebitarsi per una cifra così bassa? Eh, Giorgio, dice, Giorgio dice il 31 gennaio l'Italia ha dichiarato lo stato di emergenza e oggi è 26 aprile l'Europa si sta muovendo, cosa può essere migliorato nel tempo di reazione dell'Unione Europea alle emergenze sanitarie ed economiche? Ecco, eh, purtroppo credo che queste domande dovranno restare eh, sospese perché abbiamo raggiunto la nostra ora e noi siamo brussellesi e siamo precisi quindi adesso vediamo il sondaggio, i risultati del sondaggio di Stefano. Eh, prego di metterlo. Avete fiducia su come l'Italia spenderà gli aiuti? Il 28% sì, il 58% no, il 14% non so. Eh. Non c'è molta fiducia su come l'Italia gestirà. Quindi abbiamo, mm. tiro in un minuto le, la sintesi, mi pare che eh, dopo questo dibattito c'è una ma maggior fiducia, un realismo, insomma, su come l'Europa sta affrontando la situazione, ora la palla eh, realisticamente ancora qua, i nostri ascoltatori l'hanno riportata nel campo non nazionale. Non facciamo sapere a Bruxelles i risultati dell'ultimo sondaggio, per piacere. Sì, infatti. Non <ride> facciamo sapere. Eh, però appunto a questo punto la palla tornata nel territorio nazionale, eh, vedremo, vedremo come andrà. Purtroppo devo chiudere, mi dispiace, abbiamo già un minuto di stato, ma è stato molto interessante. Abbiamo avuto un gran numero di ascoltatori sì, che ci aspettavamo. Ringrazio quindi Francesca Basso del Corriere della Sera, Lorenzo Conti di Asca, Asca News, Angela Mauro di Huffington Post, e Stefano per tutto l'aiuto che ci ha dato nell'organizzare, Antonella Dente che era dietro le quinte a gestire il flusso di domande. E... Ci vediamo presto, speriamo, Ma magari di persona. Buona giornata, buona giornata. Grazie. Grazie a tutti nuovamente. Grazie. Buona giornata. Ciao.